ciao a tutti oggi prepareremo le farfalle impazzite il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa ingredienti sono spinaci lessati strizzati acqua burro prosciutto cotto tagliate a pezzetti panna da cucina bimbi parmigiano grattugiato pasta tipo farfalle sale pepe e noce moscata diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale gli spinaci e li facciamo tritare per 30 secondi a velocità 4. riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il burro il prosciutto cotto la noce moscata il pepe e un pizzico di sale e li facciamo cuocere per 3 minuti 100 gradi antiorario velocità 1 mettere l'acqua il sale e portare a ebollizione per 7 minuti 100 gradi antiorario velocità 1 Aggiungere la pasta mescolare con la spatola e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, che nel nostro caso sono 12 minuti, 100 gradi, anti velocità soft. Due minuti prima del termine della cottura, fermeremo il bimbi aggiungeremo la panna. Abbiamo fermato il bimbi, aggiungiamo la panna e facciamo proseguire la cottura aggiungere il parmigiano grattugiato amalgamare un po' con la spatola e facciamo amalgamare per un minuto antiorario velocità soft Le farfalle sono pronte, impiattare e servire. Farfalle impazzite. Grazie e alla prossima ricetta!